New York festeggia il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden e Kamala Harris, il primo vicepresidente donna e donna di colore nella storia degli Stati Uniti d'America bloccata dalla 55 strada nella zona della Trump Tower. Yeah. Yeah, Bye guys, grazie mille, ci vediamo al prossimo vlog da New York.